Come riconoscerle, e eventualmente come eliminarle dal nostro campo energetico, dalla nostra casa, dall'ambiente in cui ci troviamo, per recuperare la nostra energia vitale, per ritrovare il nostro pieno potere ok eh, le energie negative sono frequenze e vibrazioni molto basse che eh, a livello conscio subconscio inconscio drenano la nostra energia vitale ci fanno sentire stanchi ci fanno sentire svuotati, ok queste energie negative noi possiamo averle noi eh, possiamo essere noi la causa eh, di queste energie negative quando quando abbiamo dei pensieri negativi eh, che eh, praticamente eh, rimangono nella nostra mente per tanto tempo quindi quando su ci focalizziamo negativi, su preoccupazioni quando iniziamo a pensare a ingigantire le cose ecco che questo abbassa la nostra energia vitale e questo può eh, avere delle conseguenze negative eh, sugli aspetti di, di tutto ciò che ci può eh, capitare all'esterno in quanto eh, la sfortuna non esiste però focalizzarsi troppo sul negativo può eh, manifestare anche eventi e circostanze negative quindi possiamo essere noi causa dei nostri eh, problemi ok, eh, naturalmente poi vi spiegherò come eliminare queste energie negative, eh, energie negative possono eh, non riguardare la nostra persona, ma le persone che noi eh, frequentiamo, eh, diciamo che le persone più sensibili sanno riconoscere le energie, sanno quando si tratta di pensieri negativi, sanno quando si tratta di entità negative, di presenze strane, eh, di mh, energie di rabbia. di Paura, ci sono persone estremamente sensibili che sanno riconoscere il livello di energia eh, queste persone hanno un dono molto particolare chiamato il dono della chiaro sensienza ossia un'empatia molto molto sviluppata questo è un dono che io ho ricevuto all'età di 30 anni ok eh, però le persone che magari non sanno di che cosa si tratta ma iniziano a percepire la negatività intorno allo in se stessi possono riconoscere l'energia negativa come attraverso un abbassamento del livello del energetico dell'energia vitale della nostra vitalità ok oppure possiamo renderci conto delle energie negative quando ad esempio eh, appunto entriamo in contatto con una persona eh, e magari in quel momento ci sentiamo prosciugati oppure ci sentiamo un po fiacchi oppure iniziamo ad avere Pensieri negativi che non sono i nostri e non ci rendiamo non ci spieghiamo il motivo per il quale questo uh, st uh, stia avvenendo non sappiamo spiegarcelo eh, oppure si possono avvertire le energie negative quando entriamo in una stanza magari noi siamo belle belli tranquilli siamo eh, allegri contenti poi entriamo in un negozio in ufficio in una casa e ci rendiamo conto che magari ci viene il mal di testa iniziamo a sentirci un po eh, una, una sensazione di aggressività di impazienza eh, di irritabilità ecco queste sono energie negative che addirittura possono essere energie stagnanti nel campo aurico ed energetico delle persone eh, quindi delle di noi stessi o delle altre persone o dell'ambiente in cui ci troviamo o addirittura vi possono essere delle entità negative. No, il campo okay. di una persona o in una casa questo accade quando le persone non pregano questo accade quando le persone si connettono con frequenze molto molto basse che non riguardano la negatività quotidiana per così dire ma magari sono persone eh, che è un po invidiose un po gelose che magari bestemmiano che magari eh, hanno dei pensieri critici molto pesanti verso gli altri ecco queste inconsciamente attirano a sé queste entità però vi sono persone anche tra virgolette serene tranquille eh, che non, non hanno questa queste caratteristiche caratteriali per così dire eh, e assorbono inconsciamente eh, questa negatività e queste entità perché eh, si nutrono dell'energia dell quindi veramente non c'è giudizio queste energie negative possono veramente attaccarsi a chiunque sia alle persone più eh, rabbiose ma anche alle persone eh, tra virgolette buone le persone pacifiche anzi le persone più sensibili se non si proteggono hanno la tendenza ad assorbire la negatività degli altri ok e ripeto le persone chiaro senzienti o molto empatiche riescono a riconoscere anche il livello di energia di frequenza se quella è un'entità se quelli sono pensieri negativi e così via ma le persone normali tra virgolette che non sanno cosa sono le energie negative iniziano ad avvertire la negatività proprio perché si scaricano energeticamente come ho detto prima perché iniziano ad avere pensieri negativi perché si sentono eh, irritabili si, sen si agitano per, un, per, per niente e non capiscono il perché ecco perché Care anime infinite, qua voi state assorbendo energie non vostre dagli ambienti e dalle altre persone, ok? E Questa è una cosa eh, normale. Stiamo diventando tutti molto più sensibili alle energie. Prima eh, poteva sembrare un'utopia fino a qualche anno fa, quando si parlava di energie negative, sembrava una cosa esoterica e invece vi posso garantire che è una cosa che riguarda l'intera umanità. Adesso tutti iniziano a parlare di negatività in generale, quella persona è negativa, quell'ambiente ne lavorativo è negativo. Eh, vado in palestra e non mi trovo bene perché sono tutti negativi. Ecco, una, la negatività si sviluppa soprattutto negli ambienti di grande competizione, di grande giudizio, giudizio molto forte nei confronti delle altre persone, eh, le persone che criticano, che hanno la tendenza a giudicare continuamente gli altri, eh, gli ambienti in cui eh, non c'è eh, sincerità, ma c'è veramente un grande ego. Eh, e qua pers persone e ambienti di questo tipo eh, tendono a essere portatori di energie negative. Eh, naturalmente, cara, cara anima meravigliosa, se tu eh, se ti trovi in un ambiente lavorativo competitivo o in famiglia c'è della negatività perché ci sono delle persone poco allineate all'amore, alla luce, eh, il consiglio che io ti posso dare spassionatamente è quello. Di ci sono diversi step. Allora, primo step: se si può evitare, se si possono evitare queste persone, è meglio tagliare le corde energetiche e anche fisiche con queste persone con questa negatività. Ok, ehm, quindi eliminare persone negative, eliminare ambienti negativi laddove è possibile, laddove non è possibile. Qui su, ok, io ho allegato una preghiera di protezione psichica giornaliera la protezione dell'archivio. Dell michele che potentissima se tu non frequenti ambienti negativi se tu non frequenti persone negative se tu sei una persona eh, negativa o hai un ambiente negativo intorno a te o un'altra preghiera metterò qui sopra che è la preghiera di eh, protezione della casa e degli ambienti quindi indipendentemente dal fatto che sei tu la causa di questa negatività o che sono gli altri ecco queste preghiere possono aiutare a trasformare l'energia a elevare le vibrazioni e frequenze a scacciare via le forme pensiero di paura di rabbia di gelosia di competizione di dolore di sofferenza e di giudizio e sì care anime anche il dolore e la sofferenza può abbassare le frequenze, può eh, causare in noi eh, l'indebolimento del nostro intero sistema fisico, mentale, emozionale, spirituale, quindi ci sentiamo prosciugati, ok? Quindi la negatività può avere tante forme, anche il dolore e la sofferenza, quando ci focalizziamo molto sul dolore e sulla sofferenza, questo può portarci a eh, sviluppare un campo energetico cioè a sviluppare nel nostro campo energetico delle energie basse, dense, negative per così dire e andiamo a influenzare naturalmente negativamente non solo noi stessi ma anche gli altri. Allora io il mio consiglio spudorato è quello di proteggervi ogni giorno con le preghiere perché queste preghiere hanno veramente il potere di trasmutare le energie. Un grande lavoro di trasformazione per eliminare i pensieri negativi, per eliminare le paure, per eliminare i sistemi di credenze negativi. Quindi per uscire da questa cappa oscura eh, assolutamente le preghiere sono una bomba di luce, ma vi consiglio anche di, ehm, di prendere in considerazione di fare magari eventualmente delle sessioni di coaching eh, con logos, healing, qui su, vi allego i video le testimonianze potete ascoltare potete documentarvi perché con logo ceiling è veramente possibile uscire velocemente dalla negatività che causiamo noi o che causa la nostra vita in generale mantenere alte le frequenze è di fondamentale importanza non solo per avere pensieri positivi e sentirci bene che questo è alla base per vivere una vita in salute, in piena energia e vitalità, perché ricordiamoci che eh, mantenere le frequenze basse in continuazione, questo ci porta anche ad ammalarci nel corpo, nella mente e nello spirito, quindi eh, assolutamente prendete in considerazione di eh, provare con l'ascolto con la recitazione di queste preghiere eh, o eventualmente anche fare un percorso di coaching con me che vi può aiutare a eliminare velocemente veramente in pochissime sessioni fin dalla prima sessione avete un risultato e potete uscire dai pensieri negativi dalle emozioni negative dai blocchi dai sistemi di credenze limitanti per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi io vi ringrazio vi saluto e ci sentiamo nel prossimo video il prossimo video eh, sarà vi parlerò nello specifico di come eh, di come sì, ragazzi. Sì. un bacione a tutti a presto ciao